Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al limone, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio, riso, dado vegetale bimbi, vino bianco, limone, scorza e succo, burro, sale, prezzemolo, panna da cucina, parmigiano frattugiato e acqua. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno, la scorza di limone e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola.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 Lo facciamo tostare per un minuto, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per due minuti, 100 gradi, antiorario velocità 1 senza misurino aggiungiamo l'acqua il dado il sale mescoliamo bene con la spatola ed azioniamo il bimbi per 9 minuti 100 gradi anti -orario. velocità soft aggiungere il succo di limone E continuiamo la cottura per 4 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungere la panna da cucina. Il burro il parmigiano mescolare con la spatola segniamo il bimbi per due minuti antiorario velocità soft senza temperatura Il risotto è pronto. Spolverizzare con del prezzemolo e servire. Risotto al limone. Grazie e alla prossima ricetta.